Alessia Macari e Oliver Kragla Domenica Live, il nostro matrimonio durerà tre giorni. La ciociara Alessia Macari e il fidanzato calciatore a Domenica Live, le dichiarazioni sul matrimonio. Prima intervista di coppia per i futuri sposi Alessia Macari e Oliver Kragol. La Ciociara sta infatti per sposare il calciatore del Foggia ex Crotone Frosinone dopo un anno dal primo incontro. Ospiti di Domenica Live, i due hanno raccontato la loro vita in Puglia e i progetti di matrimonio. La data ufficiale non è stata ancora svelata anche se, come promesso dalla vincitrice del grande fratello Vip, sarà molto presto. E sarà una festa in grande, che durerà ben tre giorni. Alla cerimonia non mancherà Barbara d'Urso così come la famiglia italiana e ciociara di Alessia e quella tedesca di Oliver. Alessia Macari felice con il futuro marito Oliver. La mia festa di matrimonio deve durare tre giorni ha spiegato Alessia Macari a domenica live. La showgirl lanciata da Paolo Bonolis sa davanti un altro si sposerà in chiesa e non vede l'ora di diventare la nuova signora Kragol. Con Oliver non è stato un vero e proprio colpo di fulmine ma il centrocampista è riuscito a conquistare la ragazza poco a poco, messaggio dopo messaggio. E dopo il matrimonio i due pensano ad allargare la famiglia. Con lei faccio anche una squadra ha confidato Oliver, davvero innamorato di Alessia. Tanto che per chiederla in sposa ha organizzato una romantica proposta nel giorno del suo compleanno. Oliver Cranbo, chi è il fidanzato di Alessia Macari? Oliver Kragle è nato a Wolfsburg il 12 maggio del 1990 mentre la Ciociara è classe 1993. Il giocatore ha dunque 27 anni ed è alto 180 cm. È un calciatore professionista, attualmente impegnato tra le fila del Foggia. Lo sportivo è arrivato in Italia nel 2016. Quando è stato acquistato dal Frosinone. Proprio grazie alla squadra giallo-blu ha conosciuto Alessia che, come noto, tifa da sempre per il club laziale tanto da ricoprire pure il ruolo di madrina della squadra.